Ciao amici, sono Cristian Cespedes, sommelier e appassionato di vino. Oggi comincia Quaderno Divino, lo spazio settimanale su Binocolo TV che cercherà di dare uno sguardo dinamico ai vini italiani di Nicchia e certamente ai vini di tutto il mondo. Mi trovo con Antonio Cavallo, amico, sommelier e tante altre cose e siamo nella cantina di Abinamento, la sua cantina, la sua creatura. Raccontaci Antonio cos'è Abinamento. Allora Abinamento nasce nel, alla fine del 2013, inizio 2014, ero diventato da poco sommelier eh, e dovevo organizzare delle serate a sfondo enologico eh, nella scuola dove, vanno, dove andavano i miei figli. Eh, queste serate erano a scopo, a scopo benefico, nel momento in cui dovevamo uscire in stampa con la locandina mi ha chiesto ma come si chiamano queste serate, come si chiamano? Non, non, non ci avevo ancora pensato e di là, in tre secondi, mi è venuta questa, questa parola, avvinamento, che è il gesto che, che facciamo, facciamo noi eh, quando dobbiamo avvinare il bicchiere, no? quindi mettiamo una piccola quantità di vino nel, nel bicchiere eh, per darne, darne l'aroma. Eh, ecco, da questa parola è nata, è nata la mia avventura, avvinamento per me vuol dire eh, l'unione di due parole che sono vino ed avvenimento, avvenimenti del vino. Eh, questo poi è diventato il mio slogan, eh, eh, la, diciamo, il mio bigliettino da visita, e siamo arrivati ad oggi. Fantastico, fantastico Antonio. Abbinamento, questa cantina sarà il nostro punto di incontro abituale. Eh, qui parleremo di vino e cercheremo di raccontarvi tutte le nostre nuove scoperte. Oggi, come prima puntata, abbiamo scelto un vino speciale, soprattutto per Antonio, lo ha scelto lui, e è importante nella sua storia personale. E sono contento che hai scelto delle bollicine. Raccontaci un po', raccontaci un po questo, questo, questo bel prosecco. Allora... Abbiamo un Valdobbiadene OCG, eh, il Costa Sangelle, dell'azienda Sant'Antoni. Siamo a Santo Stefano di Valdobbiadene, in provincia di Trevigio. Quindi siamo proprio nella zona del, del Valdobbiadene. Eh, Questa azienda, quest azienda qua si, si eh, caratterizza per una produzione piccola e di qualità. Infatti siamo su 25-30 mila bottiglie complessive. Eh, il titolare proprietario nonché enologo dell'azienda è Luigi Folador, eh, che viene aiutato nella sua, nel suo lavoro dalla sorella Mirka. Questa è la terza generazione di Folador che lavora nel vino. Eh, parliamo di tre ettari, quindi parliamo veramente di una piccola proprietà. Questo vino, questo, questo Valdobbiadene, ehm, viene prodotto in 5-6 eh, esemplari. Quindi veramente ridotta la veramente, produzione. Veramente ridotta. Dicevamo, è un vino importante, cioè stasera volevo presentare un vino, innanzitutto per festeggiare l'esordio eh, su, su, sul tuo canale di questa, di questa rubrica. Eh, e poi è un vino che sta, diciamo, è stato uno dei primi vini che ho inserito in catalogo, eh, grazie alla segnalazione di un mio ex collega collega nel lavoro che facevo precedentemente. Io prima eh, di iniziare questa avventura in ambito ideologico eh, lavoravo, lavoravo in ambito finanziario eh, nel campo del credito al consumo. Ecco come com siamo andati a finire in questa, in questa fantastica... <ride> Bel cambiamento! Ma direi di sì, direi di sì, mi occupo appunto del mio compito è quello di ricercare vini di nicchia eh, piccoli produttori, sia italiani che esteri eh, e promuovere la vendita e eh, la conoscenza di questi vini attraverso degli eventi in locali, in sede da avvinamento, eh, ristoranti, eh, centri, centri culturali, insomma. Tutte le occasioni sono buone per unire il vino ad altre Rumi. Sì, è importante sottolineare quello che hai detto. Cercheremo di approfondire nella conoscenza dei vini delle piccole e medie aziende, quelle che non hanno una presenza importante sia in tv, sia nella grande distribuzione, che dal mio punto di vista sono quelli che fanno cultura esattamente esattamente io mi se non ti fai, ti permetto di versarti una goccia di questo nettare per motivi televisivi come si dice in gergo tecnico abbiamo già aperto la bottiglia precedentemente allora due parole eh, su come viene fatto questo vino le uve sono uve glera al 100%, raccolte eh, nel mese di ottobre tendenzialmente. Il metodo di spum spumatizzazione è il metodo charmat, quindi rifermentazione in autoclavi. Per la precisione questo è uno charmat corto, un mese e mezzo circa. Eh, L'altro metodo di spumatizzazione, come te ben sai, è il metodo classico, quello che viene usato per lo champagne, ovvero rifermentazione in bottiglia. Abbiamo il vino nel bicchiere, possiamo incominciare a fare un'analisi sì. visiva. Eh, il colore è, è un giallo paglierino non carichissimo, Verdolino? esatto, bravo, sì. bravo Cristina. Con le note, note verdoline. La, la bollicina, vedrai meglio di me. Che è una Persistente, fine. Esatto, fine! Anche, anche all'inizio, quando hai versato questo sì. vino. La, la era bellissima sì, sì sì sì una bella spuma bianca briosa, sì, assolutamente adesso bisogna vedere poi in bocca ci darà le stesse sensazioni andando al naso beh la nota che esce diciamo quasi prepotentemente questa, questa nota di mela verde sì. che è una caratteristica comunque eh, del, del valdobbiadene eh, assieme alla mela verde abbiamo comunque mm. l'agrumato abbiamo un po' di crosta di pane mm. e, vino floreale Esatto. Elegante comunque, elegante il mm, naso, sì. eh, ti chiama abbastanza. E noi, dato che siamo delle persone educate, non ci facciamo chiamare troppo, ma andiamo anche ad assaggiarlo. Cosa dici? Però abbiamo un buon udito, quindi... Assolutamente. Però, saluti. Cin, cin. Cosa dici? È eh, fantastico, fantastico, un vino che invita ogni sorso ottima acidità, eh, rinfrescante, direi che è un ottimo prosecco. Conferma le aspettative che ci aveva dato colore fattivo. Esattamente, esattamente. Poi, vedendo attraverso il colore abbiamo capito certe cose, non essendo un ghiallo carico, capiamo anche un po' del metodo di spumantizzazione, spumantizzazione e capiamo anche la natura dell'uva, del vitigno utilizzato. Certo, certo, certo, assolutamente, queste sono tutte indicazioni, indicazioni utili. Dimmi, Antonio, quanto costa più o meno questo, questo prosecco? Come lo consideri allora, tu in rapporto qualità prezzo? una premessa, solo una premessa. Ehm... Tendenzialmente eh, se riusciamo cerchiamo di mantenere eh, lo stesso prezzo applicato dal produttore, la nostra è una catena corta, non esiste il negozio, no? quindi no. non esiste il distributore, non esiste... noi compriamo direttamente dal produttore. Eh, quindi se non ci sono carichi troppo pesanti a livello di trasporto e tutto manteniamo gli stessi prezzi e se non li manteniamo siamo molto vicini questo prodotto è un prodotto che va sugli 8 euro ed è il top dell'azienda Sant'Antonio che produce comunque eh, anche altre bollicine, altri frizzanti. è fantastico Altri prodotti di questa azienda sono sempre, sempre sul, sulle bollicine o hanno dei bien, no, fanno dei bianchi fermi? Tutti, sono, sono quasi tutti bollicine, abbiamo dei sorli, abbiamo dei frizzanti, eh, e poi abbiamo un cosiddetto prosecco fermo. Il, il prosecco fermo di Toni, ok? Si chiama così: il prosecco fermo di Toni. Eh, prodotto in pochissime bottiglie. È curiosissimo un abbinamento con la pizza che è stato fatto in una degustazione eh, l'anno scorso, mi sembra pizza e prosecco fermo per qualcuno il top se non facessimo questo abbinamento con pizza cosa ti viene in mente? qualcosa regionale ad esempio facilissimo lo abbiniamo con un bel piatto di soppressa il, il salume tipico della, della zona eh, un salume saporito molto grasso, eh, che va a sposarsi bene con la bollicina e l'acidità di questo vino. Quindi questo vino va a ripulirci dal gusto della sorpresa, un Perfetto. bel matrimonio. Perfetto, non posso aspettare, quindi ci dovremo fare un tempo per, Ce la per una questione meramente professionistica. Ah, no, no, no, assolutamente. Siamo tu, tutto il lavoro. Ok amici, fin qui arriva la puntata di oggi di Quaderno di Vino. E... Ci troveremo spesso qui nella cantina di avvinamento, però la nostra, il nostro desiderio è anche quello di andare in giro e conoscere direttamente i produttori, mostrare diversi vini dalle diverse cantine, e notere anche direttamente in vigna cercheremo di, di, di mostrarvi tutte le cose che riguardano l'affascinante mondo del vino. Ciao amici, ciao Antonio, ciao. alla prossima, salute!